Allora, per me è un piacere essere qua. Mi spiace che purtroppo la voce sarà questa perché ho pensato bene di raffreddarmi all'inizio settimana. Allora, te, comincio dicendo che, eh, vabbè, nonostante il nome, eccetera, è, vabbè, è anche il corso di studi, di ricerca che avete capito è un po' confuso. Eh, ho vissuto in battellino, ho fatto le scuole superiori qui proprio a, a, più vicino a 200 metri. E non ho avuto Gabriele come insegnante perché ho qualche anno in più rispetto agli organizzatori però per me è stato un, un, quasi un fratello maggiore nel senso che l'ho conosciuto quando ho sostanzialmente iniziato fisica e con lui ci siamo trovati molto spesso a casa, a casa loro, insomma, e, insomma non, è difficile eh, riparlare eh, pensando a questi bellissimi momenti però insomma eh, io penso che questa iniziativa eh, sia una bellissima iniziativa e spero anche in qualche modo con questo talk di suscitare curiosità anche perché questo argomento è un po' trasversale eh, fino adesso avete sentito parlare di fisica fisica meno male eh, è un posto che, che viene dato regolarmente in tutti gli istituti quindi avete un'idea di cosa sia la meccanica quantistica, avete un'idea di cosa sia la teoria della relatività e queste sono scienze che sostanzialmente sono già abbastanza ben consolidate. Il, quello di cui, di cui vi parlerò adesso è un dominio, diciamo, forse più, eh, se uno dovesse pensare al sistema nervoso, pensa ai biologi e quindi si, si, si chiede perché il biologo dovrebbe parlare col fisico. E quel punto è che perché il cervello è un sistema complicato, okay? quindi non per dire che il biologo non può capire cosa fa il cervello se non ha il fisico, ma perché è un problema così complicato che richiede sostanzialmente delle sinergie all'interno anche delle comunità scientifiche. Cioè, è un oggetto piccolissimo che abbiamo in questa testa, però è di una complessità incredibile. Oggigiorno si sa molto, si, è fatto, si fanno molti studi anche studi con ricadute molto immediate per, per curare malattie, per esempio. Però eh, rispetto a tutte queste discipline, eh, matematica e fisica, eh, si è molto probabilmente ancora molto più indietro. Nel senso che insomma, si, non dico che non si sa niente, però insomma, si vaga, si, si, si cerca ancora un po' di capire la logica con cui i neuroni comunicano Quindi quello che voglio fare oggi è darvi eh, insomma a mo' di chiacchierata eh, i primi elementi di, eh, di quello che si potrebbe definire un, un mini breve corso su che cosa sono cioè che cosa studiamo in fondo e eh, perché il titolo è sistema nervoso in un computer allora passo di rassegna subito eh, un, un problema comune Allora, il problema comune è quello di eh, scendere a diverse scale quando si studia un sistema. Il problema è che, come avete visto prima, abbiamo parlato di dimensioni di, di particelle a diversi livelli. Ora qui non andiamo a 10 o 15, qui andiamo alle dimensioni di un neurone. Un neurone ha le dimensioni di qualche, qualche micrometro. Ora, però per capire che cosa fa il cervello, avrete visto molte registrazioni cosiddette di fMRI, dove si vedono attivarsi diverse regioni del cervello, quando uno pensa a qualche cosa, oppure eh, combinazione. Ok, questi sono eh, dei test anche clinici che vengono fatti per vedere se uno è sano, se può avere qualche problema, se potrà averlo, quindi eh, molto utile ai fine della diagnosi, per esempio il punto è che però eh, questi salti che, che, che trovate in questa slide in realtà sono di una complessità incredibile nel senso che la gente eh, per eh, diciamo gli ultimi 60-70 anni ha studiato moltissimo questo livello, quindi la, la tecnologia già 60 anni fa, 70 anni fa era abbastanza avanti da poter studiare queste piccole strutture e il punto è che però fare que tutti questi salti cioè tornare indietro su... Eh, che cosa sto pensando, è una cosa che oggigiorno non riusciamo a fare ancora. Allora, eh, molti di voi probabilmente sanno di cosa sto parlando. Eh, il problema è, eh, allora, nell'ambito della mia ricerca mi occupo molto di problemi che partono dal basso in qualche modo. Perché quello dico dal basso è eh, la, la struttura di riferimento è il neurone. Quindi mi interessa eh, capire quali sono le, le proprietà computazionali di un neurone per arrivare vedere come queste proprietà si riflettono nel sistema di rete. Allora, probabilmente già sapete, no, forse potrei utilizzare questo, ok, <susurra> allora, sapete che il neurone è costituito da dei dendriti che riceve delle correnti, quindi okay. riceve i suoi uh, segnali di input, da, da, di ingresso, che trasformano questi ingressi sotto forma di correnti, uh, le correnti raggiungono questa zona qua del SOMA e infine queste correnti vengono integrate in una, un po' più a valle del, del SOMA in un, un apparato che si chiama compartimento ILOC e da lì parte il cosiddetto potenziale d'azione. Ora, potenziale d'azione è una variazione eh, di attività elettrica piuttosto intensa che permette poi la propagazione di questa attività più a valle. Arrivato più a valle, questo segnale di nuovo si trasmette ad altri neuroni, che a loro un po' il ciclo che abbiamo visto qua. Quindi il principio è sostanzialmente abbastanza semplice, c'è cioè un ingresso, un'integrazione dell'ingresso e poi una propagazione verso altre strutture. Eh, allora qua non so, ho già detto tutto. E Come vi accennavo prima, eh, è possibile scendere dai dettagli di singoli neuroni, quindi arrivare con questo primo è ovviamente, come vedete, non c'entra molto con la struttura dei neuroni è di fatto, un elettrodo che viene impiantato in un neurone e, dal punto di vista schematico, no? abbiamo parlato molto di modelli. Ecco, qui è un modello elettrico di quello che succede, quindi uno applica un circuito esterno per cercare di capire l'attività elettrica di questo neurone. Quindi, qui è proprio schematizzato brutalmente con una semplice resistenza elettrica. Ora, allora, questa non è l'unica metodologia con cui andiamo a sondare l'attività di ricerca di neuroni, esistono anche altre modalità e ovviamente può essere eh, di interesse studiare non solo quello che fa un singolo neurone, ma bensì quello che fa popolazioni e su questo ci sono degli sforzi tecnologici spaventosi per arrivarci. Oggi giorno si è arrivati persino a studiare, e ho la di poter lavorare anche su questo tipo di dato. Um, anche prendere uh, l'influenza di fa anche saltare dei pezzi importanti. E questi sono tutti dei dati sperimentali, io uh, di fatto faccio più la parte del teorico, quindi mi, mi occupo della parte matematica e della parte, diciamo, di interfacciamento rispetto a chi lavora sulla parte sperimentale. Quindi resto comunque ancora se non 100% fisico o matematico, insomma. Rimane una parte di me che è la fisica e, Allora, eh, qui quello che vediamo sono un sistema di elettrodi che registrano eh, l'attività elettrica di popolazione di neuroni. E quindi abbiamo già un sistema con tanti elettrodi: si può arrivare a parità di eh, superficie coperta fino a 4.096 elettrodi. Esistono anche tecnologie che ci spingono fino a 11.000 e eh, così via. L'altra cosa interessante è che, che quindi le attività elettriche si. Si possono evidenziare in questo modo, dove si vedono. Questo è un potenziale elettrico, e il potenziale, ve ne parlerò un po' meglio dopo. E quando è, si ha un potenziale di un, un action potential, sostanzialmente, si ha una variazione molto rapida del potenziale sulla, sulla membrana. E queste sono tipi, tipici registrazioni che si possono fare a livello di, per esempio, di un elettro, un rifinimento. Altro aspetto interessante è che, eh, nel campo diciamo, più bioingegneristico, quello che si può fare è che si possono costruire dei sistemi anche molto artificiali, cioè si può in qualche modo eh, governare lo sviluppo di queste reti. Questo può servire perché uno, beh, adesso la, sparando la grossa in qualche modo, penso a applicazioni terapeutiche. Adesso, qui siamo lontani da pensare ad applicazioni terapeutiche, però il fatto di poter capire come eh, riorganizzare il sistema nervoso in modo che questo IVA in qualche modo ci, ci permette di fare qualche passo avanti per vedere se, eh, se stiamo usando le tecniche giuste per riorganizzare una rete. Ehm. Allora, qui quello che volevo farvi vedere è che eh, con un sistema eh, che registra una popolazione di, di, di, di neuroni, quello che si, si riesce a fare sostanzialmente è vedere delle si possono studiare i paradigmi sperimentali tali per cui eh, si possono evidenziare degli, delle attività pseudoepilettiche. Allora, perché interessa studiare? Tanto perché è, è un bel problema per la società. E qui che tipo di studio si fanno? Si fanno gli studi di registrazione dell'attività elettrica eh, su tutta una fettina di ipocampo. Okay? Non sapete probabilmente dove l'ipocampo eh, non è importante, però eh, esistono forme di epilessie che sono proprie pro del E adesso qui vi, vi faccio vedere il, il movie, sostanzialmente si ha un'attivazione molto forte qua con questo colore rosso e vediamo poi propagarsi all'interno di, di questa fettina. Però per chi studia per esempio questo tipo di problemi come potete capire, eh, il problema può essere quello di capire, di individuare il focus del epilettico. cioè Se io evito che l'epiresia parta, in qualche modo posso eh, cercare di intervenire sulla regione dove questa attiv attività di propagazione si, si instaura. Quindi ecco, diciamo, questi sono gli studi di fattibilità, di, di, di, di, di cura, in qualche modo, di, di, di intervento. Ecco, eh, allora la base qual è? Allora, siccome volevo comunque portare un po' di parte di queste chiacchiere, diciamo di cosa si fa nel campo neuroscientifico, sì. quello che volevo portare qui un attimo è il, il link, il collegamento sostanzialmente che c'è tra tutta questa biologia e la fisica. Ecco, per, a differenza di, dei, dei miei colleghi, qui sto parlando di una fisica veramente di base, insomma, è, è, praticamente sono paradisi di, di semplicissimi, cioè, l'idea qui è, è chiedersi, ok, eh, come, come faccio a spiegare come si trovava un potenziale d'azione all'interno di una struttura neuronale eh, attraverso tutta la rete? Allora, eh, questi sono studi che sono storici, che vanno, vanno indietro fino agli anni 50, e è stato sostanzialmente mostrato che la cellula si isola, cioè ha un ambiente interno eh, separato dall'ambiente esterno, e ovviamente le attività energetiche sono determinate da attività eh, di trasporto ionico, quindi se hanno ioni di sodio, di cloro, di, di potassio. E siccome la membrana cellulare in qualche modo tende a separare quello che è l'ambiente esterno da quello interno, sapete che all'interno c'è anche il nucleo, quindi sostanzialmente dentro c'è tutta una, una fabbrica, no? cioè il nucleo fa sì che in ultima istanza si producano delle proteine, quindi, so, Insomma, la vita è, è dentro queste cellule, in qualche modo. E, allora, niente, questa membrana separa l'ambiente esterno da quello interno e quindi dal punto di vista elettrico, visto che eh, ci interessa in questa fase qui eh, capire come avviene l'attività elettrica, però quello che si fa è cercare di creare un circuito equivalente, perché il circuito biologico sarebbe troppo complesso. Allora, eh, partendo da questi presupposti, chiaramente vediamo da questo, da questo aspetto che... Se questi ioni non passano dalla membrana si instaurano eh, di gradienti, quindi le concentrazioni di ioni a capo della membrana molto alte. L'elemento elettrico ehm, più semplice da pensare, inserire all'interno di un circuito di questo genere, che è la capacità. Ora allora, naturalmente il sistema non è così semplice, cioè non è che esiste una capacità elettrica e non c'è comunicazione tra esterno e interno. Quindi, Uh, ma il passo successivo è quello, sempre restando sul veramente semplice, e pensare che ci sono, in realtà nel membrano ci sono delle proteine che fanno passare delle correnti, degli ioni. l'altro, queste proteine sono molto specifiche, ci sono delle proteine che fanno passare solo sodio, solo potassio, de, uh, delle cose miste, hanno delle loro dinamiche. Bene uh, parlerò solo dell'elemento di questo. Allora, L'elemento che viene in mente è l'elemento resistivo, quindi uno definisce una resistenza e definisce un circuito omico no, forse avete sentito della legge di omico cioè l'idea è sostanzialmente tradurre il fatto che gli ioni possono passare attraverso un, un elemento resistivo quindi più alta resistenza più sarà lo sforzo sostanzialmente di fare passare questi flussi eh, ionici eh, c'è un elemento in più che è diciamo, la parte chimica quindi parliamo di Parliamo di, di elettricità, ma ci sono anche dei fenomeni chimici, e cioè, quindi, visto che eh, sostanzialmente la membrana contribuisce a separare i due ambienti, i quali rimangono comunque ben separati, nonostante questi pori, si formano dei grossi gradienti di, eh, di concentrazione di ioni. E si può trovare una eh, modifica di questa legge attraverso i di Nernst. Okay, non, non vado nei dettagli eh, troppo specifici di questo aspetto, però eh, da avanti eh, sempre nell'ottica, ok, noi vogliamo modellare quello che fa il cielo, non è che stiamo spiegando cosa fa, vogliamo modellare una parte dei suoi eh, processi, eh, come possiamo fare? Cercare di ricostruire, eh, riprendere i due elementi che vi ho parlato prima, le, la parte resistiva e la parte capacitiva, e uno può dire che io stesso sì, sto cercando di risolvere queste equazioni della eh, resistenza del condensatore. Allora, c'è um, un, un piccolo problema in tutto ciò, nel senso che io ho parlato di, di diversi ioni, quindi all'interno della membrana esistono diversi tipi di proteine, possono passare ioni di potassio, di sodio e così via, però eh, questo problema può diventare comunque molto complicato perché ha tanti di, di, di diversi tipi di ioni ed è per quello che oggigiorno giorno eh, tutti questi tipi di lavori, anche all'inizio quando sono andati questi lavori, eh, visto che non esistono degli strumenti matematici semplici per risolvere questo tipo di problema si ricorre a dei computer o dei supercomputer ok però rimane un fatto che non abbiamo ancora specificato come sono eh, queste esistenze cioè dobbiamo tradurla attraverso una legge matematica quindi non vado nei dettagli però quello che mi piace sottolineare qua è che questo primo lavoro storico degli anni 50 e niente, per cioè, è una specie di, visto che prima parlavamo di no? un'equazione per dire un concetto, probabilmente ecco, il modello di vaccinarsi è attraverso la loro diciamo, idea, intuizione geniale, eh, cioè quella di sostanzialmente quantificare la dinamica di un canale attraverso una, una semplice funzione, ovviamente poi questa funzione avrà un atto simpatico, un atto meno simpatico. Okay, l'intuizione di questi personaggi è stata quella di dire ok, io allora, qui la, la scrivo semplice, poi la parte complicata dove è, è qua, ok, questa roba chi ha fatto anche accenni di equazioni differenziali qualche volta si fanno, è un'equazione differenziale di primo ordine sostanzialmente, diciamo, se non ho imparato adesso, primo anno di università, eh, non scappate, ve ecco, cioè, be la beccate. Ecco quindi dal punto di vista del matematico pure, questa è una roba abbastanza semplice. Però la, la, la parte che invece mi piace sottolineare qui è che, a parte l'intuizione, la, la, la cosa bellissima è che hanno connesso, diciamo, la parte matematica formale, chiamiamola così, alla parte della realtà sperimentale, questa è un'equazione che permette sostanzialmente di dire, ok, tu sei bravo a fare gli esperimenti, io andiamo in laboratorio andiamo a fare questo tipo di misure e se, Facciamo queste misure e ti prometto che ricostruisco le potenziali d'azione. Ecco, quindi il dialogo con chi fa l'esperimento e a questo livello qui. Eh, lo sperimentale caratterizza queste due funzioni e sono sostanzialmente esperimenti semplici da fare. E poi eh, chi è computer scientist, è il neuroscienziato computazionale, esistono forse altri nomi, sarà come me, è contento, si porta i dati e, e cerca di vedere se le cose stanno insieme e funzionano. Ecco, allora, il merito di, di questo lavoro di Ocean è stato quello di riuscire a, a ricostruire la, la dinamica di potenzializzazione in tra le strutture neuronali e, vabbè, non scendo in tutti i dettagli ovviamente, ma eh, qui invece voglio solo, questo proprio a livello di highlight, per ricordarvi che, insomma, la potenzializzazione cosa fa? Mi arriva eh, attraverso la sona, arriva a un certo punto e Cosa succede in questo terminale? Qui eh, viene rilasciato un certo numero di neurotrasmettitori che si legano hm? e si legano ai recettori post-sinattici cosiddetti. Quindi, qui abbiamo il neurone che riceve il messaggio. Prima no? ho parlato in modo un generico del messaggio trasmesso. Ecco, eh, queste sono le connessioni tipiche che esistono tra le due strutture perché abbiamo parlato di questa cosa? Perché è interessante studiare questi aspetti perché molte malattie sono legate proprio a questo no? quando ci sono dei deficit. Di trasmissione di informazione da uh, un neurone all'altro molto spesso lo troviamo qui il problema. E il uh, neurotrasmettitore che poi si lega al uh, recettore fa sì che il recettore diventi conduttivo, permessivo al passaggio di carica elettrica. Ehm, allora, cosa succede qui? Allora? Ehm, come vi accennavo prima, simulazione interfacciamento, è possibile fare simulazioni. E interfacciare questi sistemi con dei sistemi ibridi, quindi biologici, però vedo un genio che mi accenna, quindi acido, lo voglio. Allora, è necessario ricorrere sicuramente al supercomputer perché nel per momento in cui uno vuole avere una descrizione sufficientemente realistica, avere tutti questi, questi pazienti, per un neurone che poi vuole espandere una cosa a delle popolazioni, insomma, le cose cominciano a diventare complicate. Sistemi di interfaccia sono sistemi molto elaborati. Eh, qui faccio solo un paio di cenni a, a, a quali sono le applicazioni di questo tipo di studi. Applicazioni tipiche sono per esempio cercare di andare a studiare delle malattie con delle simulazioni. Ok, bello, hai fatto un bel gioco, a cosa serve tutto ciò? Cioè hai cercato di riprodurre la realtà. Ok, ovviamente questo non è lo scopo. In realtà, in qualche modo, il sogno di, di, di questi tipi di studi è che se si arriva, eh, o il sogno, se vogliamo anche di Human Brain Project, insomma, avremo poi eh, qualche relazione al riguardo, il sogno in qualche modo è quello di dire ok, ci manca oggi nella società moderna è la capacità di fare anche diagnosi precoce. Questo è un problema che se, sentirete da molti. Quindi, diagnosi precoce vuol dire ok, ho uno strumento che misura il livello di precoce, si parlava prima, hanno eh, uno strumento che ti misura insomma, una quantità X. Sulla base di questo, e naturalmente parlo di, di sistemi di, eh, di diagnosi precoce che non siano troppo invasivi, perché se, se devo fare una diagnosi e rispettare un giorno stando in ospedale, insomma, diventa un po' impegnativo. L'idea di questa simulazione è dire, ok, vediamo se eh, simulando eh, quello che succede nella realtà e mi trovo in situazioni intermedie, se trovo delle situazioni intermedie che sono più facili, da studiare anche per un clinico. Eh, non entro nei dettagli di tutto ciò, eh, voglio solo qui ricordare, perché ecco, questo non è molto il mio campo, ma sostanzialmente perché studiamo anche queste reti neuronali, perché le reti neuronali, per come si organizzano, poi determinano di fatto il, il, il movimento. Eh, C'è una cosa che si chiama CDG, Central Button Generator. E volevo giusto accennarvele per dirvi, ok, noi siete abituati a pensare al cervello come questa struttura qua. In realtà, abbiamo tutta la spina dorsale che fa delle belle cose, per esempio, in alcuni animali, eh, ma anche negli animali più avanzati, diciamo. Movimenti come quello che avete appena visto eh, non sono legati al cervello, ma pensiamo alla spina dorsale. Cioè, la spina dorsale ha dei sistemi di reti neuronali sufficientemente lavorate da creare questi movimenti così sinuosi, così sincroni. Naturalmente se questa lampreda, che non dovrebbe essere l'immagine della lampreda, arriva ad un bordo e si schianta, arriverà invece un comando sensoriale e quindi questo passerà da cervello cioè, Beh, questa volta però viene in principio la lampreda va dritta. Eh, volevo giusto qui, eh, non c'è tempo, ma eh, giusto un accenno allora io lavoro all'Istituto Italiano di Tecnologia l'istituto dove, eh, insomma mi sono trovato, se ne parlo perché mi, chiaramente mi trovo bene e, è un posto molto interessante, penso che anche per le scuole ESCES possa essere un, in qualche modo un invito, dirci no? eh, a trovare, nel senso che è un istituto interdisciplinare dove trovate di tutto, dalla fisica, alla chimica, alle neuroscienze tra gli e così via e beh, io più vi ho spesso passato dei ragazzi delle scuole superiori come voi che sono entusiasti di conoscere qualche cosa in più insomma e niente mi farebbe piacere vedervi <ride> grazie per...